Salve a tutti ragazzi, sono Isadimia4 e oggi siamo in una nuova serie su come fare tutto in Minecraft, diciamo, anche se la serie si chiama tutto quello che c'è da sapere su Minecraft, però alla fine è la stessa cosa. Allora, in questo video parleremo eh, del, del granito, della diorite e dell'andesite, tre rocce che... Prendiamo tutta questa roba qua Possono essere scavate Con un piccone in legno Come vedete Possono essere scavate Con un piccone in pietra E così via Piccone in pietra In ferro in Diamante nederite e in oro e risente anche dell'efficienza io infatti se uso efficienza come vedete scava più velocemente queste rocce possono essere utilizzate per costruire robe come vedete e possono anche essere usate nel tagliapietre che come al solito è più conveniente per fare le cose e meno dispendioso Ma comunque voglio dire che andando in ordine adesso ci sono queste pietre qua ora volevo farvi vedere che se noi andiamo dentro e accendiamo la, la dinamite come vedete hanno la stessa resistenza della pietra che abbiamo visto nello scorso episodio è comparabile a quella della pietra Come vedete ha sempre fatto lo stesso buco Perché come vi stavo dicendo resistenza è comparabile a quella della pietra Ora per qualche motivo questa si mette a posto, questa si mette a posto e quella lì dentro no Non sono capace a fare i command block, va bene e In ogni caso il video sulle informazioni della di orite della, del granito e dell'andesite sono finite perché eh, di loro c'è da parlare poco quindi spero che il video vi sia piaciuto e ciao